Il metodo di estrazione che prendiamo in esame in questa puntata è la French Press. Nonostante il suo nome, la French Press è stata brevettata da due italiani negli anni 20, da un ingegnere e un designer, e ha un funzionamento molto semplice. Si versa l'acqua sul caffè e poi, quando si pensa che l'estrazione debba essere interrotta, si preme questo filtro in modo da separare l'acqua dalla polvere di caffè. Questa volta, invece di usare il macinino a elica, come abbiamo fatto per la moca usiamo un macinino decisamente migliore. Questo è un macinino arendo con eh, macini di acciaio. Non costa neanche tanto, T potete trovare la recensione sul sito di Caffè124, la preparazione diventa molto più rapida. Per 300 ml d'acqua, che è quanto può contenere questa, questa brocca, ci vogliono più o meno 20 grammi di caffè, ossia due cucchiai. Il caffè, come abbiamo detto, deve essere sempre macinato all'istante, se no... Non vale la pena prendere un caffè buono come questo qua di, di Fry Hatz del Kenya. È un caffè con un, un aroma quasi pungente, il fiore. Va macinato tipicamente abbastanza grosso perché se lo si fa troppo fine poi il particolato passa attraverso il filtro. Qua non dobbiamo fare nient'altro che... Annusare il caffè, versarlo nella piccola brocca, avremo l'acqua che abbiamo messo sul fuoco, possibilmente non bollente, l'acqua dovrebbe essere intorno ai 92 gradi. La versiamo sul caffè, copriamo e aspettiamo, a seconda della macinatura e della temperatura dell'acqua, tra un minuto e mezzo e due minuti. Passato un minuto e mezzo non bisognerà fare nient'altro che premere, lo stantuffo delicatamente. E il caffè è pronto metterlo in un termos da portare via assicurarvi che sia venuto bene chiudere e andare via